Ciao a tutti, oggi prepareremo la treccia di pan brioche alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidobba, lievito di birra, nutella, olio di semi darachidi, zucchero, latte, granella di nocciole, uovo, sale, aroma di brioche o aroma di arancia, tuorlo e latte per spennellare. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo l'olio, la farina, l'uovo, l'essenza di brioche e il sale e facciamo impastare per tre minuti, in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo l'impasto è ben lievitato, adesso lo stenderemo con il mattarello formando un rettangolo. Palmiamo adesso la Nutella su tutta la superficie lasciando 2 cm dal bordo. Polverizziamo con la granella di nocciole. Arrotoliamo formando un cilindro. Chiudiamo bene i bordi, tagliamo a metà nel senso della lunghezza, intrecciamo i due lembi tra di loro. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la treccia dal forno, adesso la spennelleremo con il tuorlo d'uovo e un po' di latte. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La treccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Treccia di pan brioche alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!